l'atomo magnetico, prende l'energia solare e si apre, prende quello del resto e si chiude. Questa è la vita, questa è la vita nostra. Pierluigi Ghina nasce a Milano il 23 giugno 1908. All'età di 17 anni si arruola volontario nella Marina Militare come radiotelegrafista specializzato. È in questo periodo che Pierluigi Igina inizia la sua attività di ricercatore controcorrente, occupandosi di elettromagnetismo fino ad annunciare, negli anni 20, la scoperta dell'atomo magnetico, da lui definito il collante della materia. Nel 1936 il conte Giulio Gamberini, ricco possidente terriero, sposatosi con la sorella di Pierluigi Ighina, lo invita a trasferirsi a Imola per coinvolgerlo nella gestione della proprietà. Ighina accetta e nella proprietà del conte Gamberini trova spazio utile per continuare le sue ricerche. È a Vimola che compie i primi esperimenti sull'atomo magnetico riuscendo a isolare il monopolo magnetico positivo e negativo e sviluppando la teoria del ritmo Sole-Terra. Spiega Ighina nel suo testo il monopolo magnetico. L'energia solare è il monopolo positivo dell'atomo magnetico che arriva alla Terra a spirale. Dalla Terra riparte un'altra spirale verso il Sole con segno negativo e così il ciclo si chiude. Il riflesso di questa energia, abbinato alla pulsazione che lo caratterizza, crea la vita ed ogni cosa animata o inanimata è segnata da un proprio ritmo. Nella sua casa all'interno del circuito imolese, Ighina costruisce lo stroboscopio ritmico-magnetico solare, uno strumento che, sostiene, possa avvicinare o allontanare le nuvole. Il ricercatore dichiara di essere in grado di far piovere. È il 1937 quando Pierluigi Ighina fonda ad Imola il Centro Internazionale di Studi Magnetici. Nella sua casa laboratorio si realizzano esperimenti e si costruiscono macchinari di grandi dimensioni. All'esterno, nel prato che la circonda, vengono sepolti una serie di tubi pieni di polvere d'alluminio, a forma di spirale, che scendono in profondità. Interessati alle sue teorie, alcune persone lo avvicinano, offrendosi di aiutarlo. Da quel momento Pierluigi Ghina non sarà più solo a sviluppare la sua ricerca, ma potrà contare su alcuni fidati collaboratori. Uno dei primi esperimenti che decidono di fare è quello di bombardare la Luna con un tubo magnetico alto 7 metri per osservare quale effetto ne derivava. Le modi di ne ho fatte una quantità enorme. Ho sempre cercato di non far credere alla verità. Se no non mi lasciavano fare nulla, quindi io faccio quel che mi pare e mi piace. Mi... Noi abbiamo un tubo di alluminio, quindi polvere d'alluminio. Qui abbiamo una spirale che capta l'energia solare. Qui in basso c'è altro cubo che preleva l'energia terrestre con la spirale all'incontrare, se voi prendete una spirale e la rovesciate il movimento all'incontrare. Ora se queste due energie riportiamo uno vicino all'altro, li blocchiamo e li fermiamo, qui si condensa e produce la materia. Questo è il segreto di madre natura. Il momento fondamentale è stato quando lui ha messo nel giardino tutta quella roba che proprio, insomma, nessuno nessuno poteva passare di lì senza guardare sembrava veramente il luna park perché all'inizio c'era questo tubo questo stroboscopio di un colore azzurro che insomma era proprio così non potevi non vederlo Poi dopo queste palle che giravano quando c'erano le nuvole eh, insomma si faceva notare. Il fatto che lui non fosse creduto, secondo me, gli dava la forza per tirare avanti. Io sono convinta che che gli altri credessero meno a lui, non importasse molto. Lui andava, andava avanti per la sua strada, lui credeva di dover mettere a conoscenza um, le persone delle sue, delle sue scoperte e che avrebbe fatto bene a tutti quanti quello che lui aveva nelle mani. Sogno o realtà non lo so, questo non lo so. Qui eh. abbiamo una macchina rotativa che produce il movimento rotatorio di energia solare, la quale dà la possibilità di fare vedere gli oggetti in movimento per riflessione, se voi vedete questo oggetto qua sopra che è fermo si vede l'immagine in movimento questo è la cosiddetta presa in giro che il Sole fa a tutti i scienziati del mondo quando gli scienziati cominceranno a capire questo cominceranno a conoscere che cos'è il ritmo solare terrestre io ho avuto un rapporto molto conflittuale con lui. Lui diceva sempre eh, che le cose erano semplicissime e che era impossibile che noi non le capissimo. Ma non ci dava gli strumenti per capirlo, almeno gli strumenti che noi conoscevamo, chiaramente. E poi erano tutte cose strane, per esempio questo, questa lampadina, mi ricordo vicino al pollaio, una lampadina sempre accesa, perché lui aveva fatto praticamente un collegamento con le radici e i rami e aveva eh, acceso questa lampadina. Per me era normale che una lampadina si accendesse in un albero, però non mi sono mai posto il problema perché si accendeva una lampadina in un albero. E io sentivo raccontare delle cose così strane, così diverse da quelle che mi insegnavano a scuola, che all'inizio io l'ho catalogato come una persona strana così, una persona da non ascoltare eccetera poi man mano che crescevo vedevo che le persone eh, avevano sempre più interesse nei suoi confronti e mh, mi stavano nascendo dei dubbi e che lui a questo punto magari dicesse anche qualcosa che potesse anche essere vero insomma questi sono tutti i tubi pende polvere d'alluminio tubi pende polvere d'alluminio che si muovono che girano le quali hanno la proprietà di emettere energia o captare energia a seconda delle polarità che noi diamo. Non possiamo sapere le cose se prima non le vediamo. Quindi, non si può ridurre una cosa senza conoscerla. prima conoscerla, poi ridurla il tempo allo spazio per me non esiste perché il tempo allo spazio noi lo procuriamo con delle apparecchiature. quindi il tempo allo spazio viene eliminato completamente quando non c'è più nessun ostacolo davanti che crea l'impedimento della trasmissione quindi per esempio i pensieri sono rapidi, non esiste né tempo né spazio. I campi magnetici, sì. i ritmi magnetici. Sì. Il campo magnetico è una materia, non è un'energia. Loro credono che sia energia, la dopo non per per spaccare e dividere la materia. Invece materia con materia producono una terza materia che è completamente deformata su quello normale. Quando cammina in questo modo, cioè con la sua casetta in alto, tramite la spirale, riceve l'energia solare. Quando invece in questa posizione, cioè è con l'abitacolo la, suo in, in verticale, è ferma, non si muove però percepisce l'energia solare e l'energia terrestre quando invece cammina in questo modo cioè che il suo abitacolo è verso in basso riceve solo e esclusivamente l'energia terrestre tutto questo è causato dalle spirali ma intanto diciamo che eh, Pierluigi Ghina è stato certamente un personaggio lui e eh, i suoi allievi interessato a Marconi, interessato a questi luoghi, quindi mh, noi abbiamo tracce del passaggio di Ghina da, da queste parti, e, mh, ricordo che il mio predecessore come presidente della fondazione Marconi lo incontrò una volta, non so che cosa si siano detti, comunque... Eh, certamente i Ghina e i suoi erano interessati a Marconi, a questi luoghi ai quali poi attribuivano delle proprietà particolari secondo il loro modello quindi il flusso in questa direzione, Ghina verso Marconi e Ponteco Marconi è storico, esiste secondo indiscrezioni giornalistiche tra il 1935 e il 1937 Marconi era riuscito a costruire un'arma capace di bloccare a distanza e distruggere qualsiasi mezzo motorizzato. Rachele Mussolini racconta in una sua autobiografia che nell'estate del 1936, mentre si recava in macchina col suo autista a Ostia, la sua auto e tutte le altre nel raggio di 200 metri si fermarono senza alcun motivo. Le auto rimasero immobili per circa mezz'ora Mentre alcuni autisti, perplessi, si aggiravano per controllare motori e candele. Come per magia, alle 15.35 tutti i motori ripresero a funzionare. Rachele, la sera stessa, venne a sapere dal marito di essersi trovata nel mezzo di un esperimento segretissimo, frutto di un'invenzione di Marconi. L'energia dell'orgone, quella che voi chiamate l'energia organica, se volete è la forza vitale, l'energia vitale. Ma non è una sorta di ipotesi, una sorta di idea teoretica. È una reale energia tangibile. La possiamo misurare. Esiste nell'atmosfera, in forma libera. E ricarica anche noi. Ricarica il terreno. Ricarica gli alberi. Sono passati 11 anni, quando anni, anni. sono andato da Eghina mi sono trovato di fronte a un novantenne che si faceva fatica a capire eh, quello che diceva, tra l'altro anche abbastanza complicato perché io non sono un giornalista specializzato eh, insomma, in, in invenzioni o inventori. essere credibile, insomma, per, per fare un servizio su di lui, insomma, dovevamo vedere qualcosa, cioè, eh, gli esperimenti si raccontano, però si devono vedere insomma, in TV, eh, è così, per cui ho detto se, se eh, riusciamo a mettere in moto questa, questa, questa elica, questa macchina succede qualcosa, allora eh, le tue tesi acquistano sicuramente credibilità, lui mi ha, ha tentato di fare poi quello che effettivamente è successo e gli è riuscito era qui la, la cosa eccezionale, insomma, era vero, era vero, cioè, era vero insomma, non poteva essere un caso perché si è spaccato a metà il cielo, cioè, era tutto coperto, poi si è spaccato proprio a metà, proprio sopra l'elica cioè io le mando dell'energia positiva tramite l'apparecettura qua dentro, lì è positivo, positivo col positivo con la parte. Si allontanano, se invece mezzo in grado giù, ma si abissinano. Vediamo sì, come si apre. Perché è poi difficile muovere la maschera così, eppure guarda come si muove. Eh, non si può dire che non è vero, eh? però che bello, mi fanno fuori, se si crede non mi fanno fuori. Il mistero che avvolge Pierluigi Ghina e le sue teorie sembra destinato a durare ancora a lungo. Nella sua ultima intervista Pierluigi Ghina dichiarò Il 2000 è vicino. Io ho poco tempo, ma sono avanti 30 anni. Gli scienziati invece sono molto indietro. Se mi dessero ascolto, se solo un poco mi ascoltassero, risolverebbero tutti i problemi del mondo. Ho 91 anni e da tanto tempo studio il magnetismo e molti fenomeni della fisica che ancora non sono stati capiti il secolo che sta per iniziare potrebbe cambiare la scienza non so se siete pronti per ascoltare questa cosa ma è bellissima il sole è il centro della vita dentro il sole al centro abbiamo scoperto un cuore un cuore pulsante che batte agli stessi ritmi del corpo umano un cuore magnetico siete liberi di credere o no a quello che scrivo. Se ci credete, avrete capito i segreti del mondo. Se non ci credete, per me è lo stesso. Ciò che è scritto negli antichi testi, quindi Bibbia compresa, che è uno di quelli, eh, possa contenere delle risposte a domande alle quali in questo momento la scienza ancora non è in grado di dare risposta. Sui nostri pianeti, la forma che voi chiamate uomo, si è sviluppata ed è progredita intellettualmente e socialmente, passando attraverso vari stadi di evoluzione sino ad un punto che apparirebbe per voi inconcepibile.